Buongiorno, sono Laura Antichi e eh, vi volevo mostrare come utilizzare HP Reveal per creare aumenta realtà aumentata da iPad. Ho scaricato l'applicazione sul mio iPad. Vi ricordo prima di aprirla che HP Reveal è... Eh, quella che prima era chiamata Aurasma, vado su Apri l'applicazione, <coughs> ho fatto clic eh, sulla cerca e eh, mi trovo eh, nell'interfaccia eh, nell dell'applicazione dovrete registrarvi a questa eh, eh, a quest applicazione e a creare un canale mh, personale. Eh, eh, agisco con il più, mi chiede di a uh, take a foto, quindi punto la telecamera sul, sulla copertina del libro che voglio recensire mi chiede poi di, ehm, ehm, di creare un overlay eh, o, o utilizzando elementi che sono presenti dentro l'applicazione nella library che sono questi tra cui potrei eh, sceglierne uno che è eh, ehm, convergente con eh, il libro e, e capace di darmi un, una realtà aumentata sul libro che eh, voglio prendere in esame oppure posso andare in device e in, in upload posso scegliere upload camera Posso registrare direttamente la recensione che voglio fare del, del libro. Quindi parto con la registrazione. No, ho fatto la foto, scusate. Le take. Voglio fare invece il video, parto con il video. Alain Bertoz, La vicarianza, è un libro uh, molto speciale che ha come sottotitolo il nostro cervello, creatore di mondi. Alain è prof di fisiologia della percezione al del Collège de France, guarda i rivolgimenti che sconvolgono la società e che non sembrano avere soluzione. Propone come rimedio la vicarianza, supplenza di un processo con un altro processo. Che cos'è la vicarianza come rimedio e soluzione? Significa emancipare la realtà. E um, emanciparsi dalla sua morsa e accedere a mondi anche immaginari. La vicarianza può liberare la creatività per esplorare mondi e possibilità diverse. Ecco, fermo la, Bertone, la vicarianza e clicco um, è... su uh, uh, Uh, video uh, mi chiede di mettere il, opzionalmente il nome del mio overlay e metterò. Beh, va bene, vicarianza. Ok, e uh, quindi faccio Dan, clicco su Dan, oh, e mi sta elaborando l'overlay. Ok. Alain Berthoz, La vicarianza, è un sì. uh, libro uh, molto speciale che ha come sottotitolo il nostro cervello, creatore di mondi. Alain Berthoz è prof. di fisiologia della percezione al del Collège de France, guarda i rivolgimenti che sconvolgono la società e che non sembra avere soluzione. E propone come rimedio la vicarianza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 Faccio su, in, eh, ecco. faccio su next, eh, mi chiede il nome, scrivo di mettere il nome, eh, name, allora faccio Bertose di Carianza, ok, mi chiede se uh, metterò, eh, oh non ho messo il nome, allora, Bertos. Vicarianza. Ok. Mi eh, chiede poi eh, dove eh, eh, create a new channel oppure usare uno di quelli eh, esistenti. Eh, clicco su l'Antichis public auras e um, faccio uh, submit ok e quindi mi dà la possibilità di um, con Share che è qui sotto eh, di um, condividere il, il, il mio il video il, eh, sì la mia aura eh, sui social e eh, salvarli in Dropbox eccetera eccetera e altro eh, faccio eh, clic su DAN ok Dan. e eh, il mio lavoro è, è ultimato Ora dovrò solo uh, scoprire se tutto ha funzionato. Per farlo clicco in basso sul quadratino che uh, troviamo nell'applicazione. Vado a individuare il trigger immagine che eh, ho utilizzato vediamo se viene Ecco la ecco requisizione parlo di Alain Bertose, la Victoria. Come vedete. Okay. E, ah, quindi, eh, e quindi eh, come vedete l'applicazione ha funzionato. Buona giornata.